Le case. Le abiti, le abiti, le abiti no, voglio che no, il Benito so che ha deciso sì, di premiare. di fuoco, sì. non fatto io. Lo puoi farlo subito? Dopo, No, prima no, no. una premessa. Sì. Un applauso per il presidente Bruno Marcini sì. sì. sì. è stato piaciuto. Bravo. Ho l'applauso per la padrona di casa perché ci ha ospitato. Sì. la prima emozione mi perché la mia rivista ha 52 anni d'arte quindi sì. mi lacrimano gli occhi a vedere tanta bravura e lui va a dire le copertine di Manzullo del di Chirico Mastriani ma che si... mm. mi fai concorrenza perché si perché? vede che hai la mano ma soprattutto il cuore è che è è la mano che la mano può essere una brava editrice grafica, il cuore significa l'artista perché gli artisti e gente pazza. Se tu gli dici bravo, si incazzano. Perché l'artista capisce, il signor Dici, per complimento alla sviolinata, che l'artista è il primo critico di Sirmagli, arriva quello che ma dice bravo. Allora, questa serata, il primo premiato è il presidente Bruno Mancini, al eh. di fuori della concorrenza. Perché? La fondazione La Sfonda, che io dirigo che viene dall'Accademia, 50 anni di attività stiamo preparando il quarantissimo premio Fontane di Roma Non diamo targhette, diamo sculture. Tra i premiati del prossimo, forse si farà l'aula dei gruppi parlamentari a Montecitorio nella sala prestigiosa, comunque abbiamo sempre fatto Aula Magna Vaticano, il Torcello della Mica, così, così, tra i premiati del prossimo anno c'è una persona che forse non uscita. Ci chiamano Bruno, Bruno. E Nel nostro discorso la parola io è abolita, o diventa subito noi, facciamo gruppo e allora ci vogliamo bene. Quella gravatura è cura tutti. Noi siamo in grado di stravolgere di nuovo tutte le città del mondo in particolare Roma, che io è la capitale, perché ci siamo fortunati a viversi per quello che ci hanno lasciato e due parole magiche a cui si aggiunge una prima, arte, ah, cultura e il discorso di disabilità, di, di fare del bene a chi ha bisogno senza che lo chieda, che le nostre mamme ci hanno insegnato durante la guerra e la fame chi aveva tre mele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 però vi voglio un altro applauso bellissimo per prima di iniziare però la padrona di casa anche lei abbiamo noi, sì. la bibliografia di Roma grazie Una serigrafia serigrafia la grande che assente però un applauso con il nostro impegno sempre la tua funzione la parola io è abolita la parola è noi noi no, come, come di passo. gruppo bravo. Grazie, ci siamo, ci siamo tutti per questo mi fai una foto inaspettato io sono veramente <ride> emozionato perché è tutto inaspettato, è un <ride> discorso complessivo, comunativo, così tutta la la pubblichiamo nel prossimo cani. numero, tutto. la rivista prossima donna, simpaticamente al costo di un sorriso, due pagine sulla rivista La Scola. Grazie grazie, grazie, grazie. a te. Ci hai dato delle emozioni gigantesche, Ci provo, no, Se no, no, ci, ci sei riuscita, grazie. Contenta. Che, questi, questi sono ah, questo, lavoro lavoro, che è questo è nuovo, non lo conosci, questo è un dipinto questa, questa settimana, proprio perché è parole oh, di fuoco. Sono cose nuove. Queste Sto... parole di fuoco non so se lo vettaccio